Ciao amici e benvenuti nella mia cucina! Come già sapete ho sfidato Chef Nunzio con la pasta e fagioli. La pasta e fagioli è un tipico piatto della cucina classica veneta. Tante regioni l'hanno rivisitata, però io quello che andrò a fare oggi sarà la vera pasta e fagioli padovana voi vi chiederete chi sarà il vincitore di questa sfida? Chef Nunzio o Laura? vi mostro gli ingredienti primo ingrediente i fagioli i fagioli borlotti io li ho presi freschi stamattina potete usarli anche secchi solo che eh, ad avere l'accortezza di metterli a bagno la sera prima sarà una pasta di fagioli ottima comunque però in questo caso io li ho presi Freschi. gli altri ingredienti sono le verdure le verdure che sono la cipolla il pomodoro il sedano le carote e la zucca la patata io non la uso perché so che in varie ricette c'è anche la patata ma non la uso uso un pezzettino di zucca non tanta lascerò poi gli ingredienti nell'info box le quantità un'altra cosa importante nella mia pasta e fagioli e che è il mio ehm, ingrediente segreto sono le costine le costine di maiale ci metto anche due costine perché danno sapore se volete un sapore un pochino più mm, corposo ne mettete tre e un'altra cosa importante nella mia ricetta uso la pentola di terracotta dove mantiene un sapore ottimo meglio che in una pentola di alluminio però se non l'avete non ha importanza la fate in una pentola normale con questo ho concluso gli ingredienti eh, vi faccio vedere la ricetta Lasciandomi con un ciao Belli! Mm -hmm. Metto i fagioli nella pentola Ci aggiungo le verdure tutte tagliate Anche le costine se la volete più saporita mettetene pure anche tre e passo la pentola sul fuoco ci aggiungo il dado quello che sto usando io il dado vegetale che trovate eh, nelle schede qua sopra è un dado che ho fatto io e la ricetta appunto è nelle schede ci aggiungo un po' di sale. Portate in ebollizione per circa un'ora e mezza. Io l'ho fatta bollire anche due ore. A metà cottura tirate fuori i fagioli e le costine. I fagioli li potete mettere nel piatto quando servirete la pasta e i fagioli. Le costine le potete mangiare così come sono. A questo punto, col mini pinner frullo tutto le verdure e i fagioli rimasti e la faccio diventare una crema. Come pasta ho usato i ditalini rigati, però potete usare anche degli spaghetti spezzati, delle tagliatelle, lì va a gusto personale. è la crema di fagioli l'ho servita con dei crostini un po di pepe voi se volete anche potete metterci del parmigiano grattugiato e un filo d'olio che qui non ho messo è venuta buonissima invece questa è la pasta e fagioli dove ho usato i ditalini e anche qui del pepe qui il formaggio grana l'ho messo e anche un filino d'olio non ci sta male ecco qui la mia pasta e fagioli padovana vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti al canale di chef nunzio che lascio il link in descrizione qua sotto e vi saluto con ciao belli